Bella a tutti ragazzi, sono Orazio Oggi mi sono immerso in un'altra esplorazione importante Sono in Sicilia prima di tutto E sto esplorando questo fantastico borgo Abbandonato ormai da un bel po' di anni ragazzi E partirò proprio da questa chiesa Mette parecchi brividi lavoro, c'è un altarino E nulla ragazzi, andiamo all'esplorazione delle case nelle vicinanze. andiamo di qua prima ah qua si spunta dove c'è la chiesa dall'altra parte e sinceramente non vorrei non vorrei percorrere questa strada completamente abbandonato ragazzi ragazzi qua ci sono delle scale saliamo a piano di sopra adagio molto piano Ragazzi, guardate che abitazione. Che una volta ospitava molte persone. Sì, qua c'è un balcone. Facciamo attenzione ai vetri. No, va bene. Anche molto molto molto spazioso ragazzi. L abitazione di lusso. Ok, possiamo scendere, non c'è più nulla da vedere qua. Questa è un'altra abitazione vicino alla chiesa. Qui molto probabilmente ragazzi ci mettevano gli animali, c'è anche una rete lì, ora non la mette a fuoco, ok forse l'ha messa a fuoco. Facciamo molta attenzione, alla fine è molto spaziosa ma secondo me è, uh, era destinata per gli animali infatti guardate quante reti ci sono qua piano piano faccio pure una porta vabbè alla fine non è nulla di che possiamo definirlo come una stalla passiamo alla prossima abitazione